Supponiamo di avere un circuito elettrico formato da componenti generici, li schematizziamo come dei bipoli, diamogli una forma, un collegamento qualunque e supponiamo che questi componenti che lo compongono, quindi questi bipoli, siano caratterizzati da essere o dei componenti passivi di tipo lineare, come ad esempio un resistore R, oppure un induttore L, oppure un condensatore C, quindi componenti passivi di tipo lineare abbiamo detto, e che le sorgenti di alimentazione di questo circuito siano uh, sorgenti di alimentazione ideale quindi generatori di tensione e generatori di corrente e supponiamo che queste tensioni e queste correnti siano tutte di tipo sinusoidale e isofrequenziali cioè alla stessa frequenza quindi che ad esempio la nostra U T sia del tipo V seno di omega T più una certa fase V e che la corrente sia espressa in una forma del tipo I seno omega t più un'altra fase generica diversa, f con i. Sono isofrequenziali, quindi vuol dire che queste due omega qua sono le stesse, hanno lo stesso valore che sappiamo essere legato alla frequenza da questa relazione. Quindi quindi le nostre grandezze sono isofrequenziali, cioè sono caratterizzate dalla stessa frequenza. Una particolarità molto interessante di un circuito costituito in questo modo, quindi da, abbiamo detto, componenti passivi lineari, e da generatori di tipo sinusoidale isofrequenziali, una particolarità di questo circuito è che tutte le correnti e tutte le tensioni del nostro circuito sono di tipo sinusoidale e alla stessa frequenza F. Quindi, qualunque tensione io indichi nel circuito, per esempio la, la V1, una, una tensione V1 qua, una tensione V2 qua, una corrente La caratteristica di tutte queste grandezze è che sono isofrequenziali e di tipo sinusoidale, quindi tutte le grandezze elettriche possono essere rappresentate da fasori. Il fatto di poterle rappresentare con fasori ci consente di semplificare notevolmente la matematica necessaria per l'analisi dei nostri circuiti, perché ci consente di eh, non risolvere i circuiti con eh, onde sinusoidali nel tempo, ma con fasori e quindi con semplici numeri complessi. Circuiti di questo tipo vengono chiamati circuiti elettrici in regime sinusoidale.